Ma un attimo lì Per la luce salta ah. salta Ok no Ok vabbè basta nel senso Mi sono già allenata quindi posto. Ah, Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Nuovo video workout Cardio Oggi Guido io siamo dalla Vale e, e tra l'altro siamo dalla valle estate inverno so. <ride> Sì ma tranquilla adesso arrivare estate l'estate anche per te non so chi Perché oggi guido io l'allenamento Quindi facciamo Siccome siamo in coppia ho pensato che sarebbe figo Fare un emom Quindi each minute on the minute Eseguire questi tre esercizi Che adesso vi farò vedere Dentro il minuto E riposare gli ultimi secondi che vi permettono di arrivare alla fine del minuto. Sono 7 minuti di circuito e farlo in coppia è figo perché c'è un po' di sfida, no? Allora, il primo <ride> esercizio sono 5 power jump. 1, 5 e 5 dall'altra gamba. Poi subito dopo abbiamo rotate, squat and jump. Quindi da qua, 1, 2, squat. Ciao. e questa è una rap esatto questo è uno quindi okay. tutto, tutto è uno okay. e infine half burpee con knee touch quindi 5, 5, il secondo 5 l'ultimo 10, da fare entro il minuto quindi se si fanno in 40 secondi si riposa in 20, se si fanno in 59 secondi si riposa un minuto si riparte subito, 7 minuti di fila no, stop, se non quei secondi ok, quindi facciamo i 5 ne ho messi, certo. per... ok, iniziamo in 5, 4 3, 2, 1 uno. Non mi rivo più, oddio. Rotete. Rotete dita. No. Due. Uno. Uno. 5 Secondi. però che ne mancano 4 giri Vieni, mancano due. Due minuti è finita. Ah. È finita papà l'allenamento, due minuti, eh? Ah. Vale. si sì. vale. basta ma che sincro davvero Parte dell'allenamento è andato, andò a sputare. Vai, cosa mi pare a sputare? Certo. Ho fatto la cacca prima che arrivassi. Buono Odè Valentina. facciamo un circuito di composto di 4, da quattro esercizi, 40 secondi di lavoro, 20 secondi di pausa, facciamo quattro giri. Quindi ancora qui un quarto d'ora. No, quindi qui un quarto d'ora. Gli esercizi sono Allora, parti dall'affondo, fai switch, fai un passo avanti, affondo, fai un passo indietro, switch. Okay. Okay. Così vai sempre avanti con uno di okay. 40 secondi. Poi, l'altro esercizio è da bear, vai indietro pike, sì. quindi, quindi continui. Con Un okay. esatto. Benissimo. Poi, rush and twist, vale. forse anche per il tappetino, quindi easy su o giù e infine shoulder tap sì. però con velocità okay. quindi il ritmo è da una posizione di plank fai uno uno uno due tre quattro uno uno un, due tre okay. ok va buono possiamo tenere il tappetino per tutto il qua si sì, tratta per il primo davanti sì, okay. Okay. ok quindi qui forse è meglio l'app lap sì, lap. sì, sì. ce l'hai lì? sì, ce l'ho qui okay. per una pazzetta io sono un fluido? Eh, è un fluido <ride> un fluido un fluid. eh, 40-20 aspetta che non trovo il foglio eccolo qua Questo com'era? Perfetto, questo è già 40-20 Si top. chiama pure Fashions, roba. Ah. Ok Allora, aspetta, facciamo così Così parte per 20 secondi Partiamo da così Facciamo il salto, passo avanti ok, Ok 5 4 3 2 1 Oh, che meraviglia! la prevediamo. Vai, 20 secondi! Ci eh, eh. ho fatto! Perché stiamo aumentando il ritmo? Non lo so! <ride> Forse va più presto! 3, 3 2, 2, 1! 1. Ok! C'è il deltaccio! Lento, lento, rapido, rapido, no? Sì, 4 è l'ultimo uh, mamma mia santo si ricomincia vamos a la playa oh oh oh, oh mi sa che si è Dos, Dos, nos, male così, eh, sfalsate. eh, sappiamo l'hai già pranzato? no, io sì c'è la pasta che mi sta parlando eh, <ride> ho mangiato le castagne mm. sì, fate le friggite c'è l'aria ah, quelle lì? cazzo, buonissime ah sì, ho mangiato le tue, le ho assaggiare vai, 10 è finita e vedi, se parla di cibo mi passa, di più ho mangiato la pasta? Eh? Okay. Io la mia male di Sai farò una tiropita. No, la tiropita non una ci vuole, però.. Però qualcosa mi per abbassa fino alla tiropita. Quella che ricette. Ayayay Sempre su non perdere la schiena Vi vediamo che è stato appoggiando Faz. Non so se sarà ancora sua amica dopo questa lezione. Guarda, siamo precisamente a metà ora. Ah! No, quasi. Questo è il secondo o terzo giro? Secondo! Ah. <ride> allora, niente. Cioè, mi piglia pure per il culo. Eh, va bene. A metà del mio ultimo carrello è arrivato il corriere. Ah, quindi si sta aspettando un pacco. No. Secondo me è un colore che non mi sta molto bene addosso mm. Non è tanto più la tua paletta La mm. prossima volta voglio provare a farlo ramato, così metallizzato Mi chiamo di malata, sembra non... non ti piace? Malata? si sì, da una che ha problemi di circolazione <ride> 18 secondi <ride> Questo sarebbe stato figo più scuro. Così, no? No, non c'è più il veloce. Stop mamma mia, così è posto. Proviamo a fare gli affondi laterali così che sì. si veda un po' meglio. Sì, perché forse tu, tu ci stai lì? Sì sì, sì, sì, sì. Allora, proviamo così. Aspetta, ti metto però anche di qua. Se no, casino. Come ti trovi con il Birkenstock? Benissimo, però solo quelle con la sola soft. Quindi quelle... queste, sì. sì, ok. Perché con la sola rigida celiade le ho prese e mi fanno un male. Porco. Allora, puoi esserti. Io allora io stasera ci ho fatto un pensiero, le ho provate ma ho detto cacchio ma non è che sono un po' così incomode? Allora no, forse ho provato quelle là, quelle sì. Queste sono una bomba, eh, sono tutte di bomba, quelle sono una roba... Beh. Ci stai? Sì, sì. quelle sono una bomba, qui ci sono mille colori c'è il modello e c'è solo quello oh, okay. oppure c'è eh, infradito ma altrimenti così o infradito okay. così è il migliore in assoluto è di una comodità anche di col calzettone ovvio scompare ah, tutto <ride> no però vabbè io che a provvedere, le ginocchia ah. eh, quelle lì mi salvano di brutto anche d'estate. depilazione solo ah, che sì. a giugno quando fa la seduta ero troppo abbronzata e non l'avevamo fatta fare ah, certo. e quindi mi hanno detto ora che passa la bronzatura, devi aspettare tipo quasi un anno o Però tipo dicembre donna. mi hanno detto, probabilmente riusciremo a farlo a dicembre e ho capito ah, cazzo, c'è un'estate davanti e quindi mi hanno detto fatti la ceretta è stata alternativa e sì, mm -hmm. dirla a GVC cioè, state morbide. Mamma, gambe uh. in campo. L'ultimo? Ah. Eh, eh. l'ultimo. Our friend. Però eh, mi ha detto fatti la ceretta, solo che adesso mi sono cresciuti in neri, ma neri. Ehi, ceretta. Boy, sono... Ci stiamo? Sì. Sì, sì. Uno, due. Fa, fa, fa, fa. Ehi, rispetto ai primi giri. Davvero. Dai, si è lamentata. にが e invece... mm? Mi stavo M? Non l'ho con la mia mamma Credo che abbia portato l'asilo oggi Amore Lui sì. vederlo domenica con Paolo Non l'ha lasciato eh. da solo Un secondo Cuore Lo riconosce vero? Sì amore cioè, fa le feste. Lo cerca ah. Sono andata a prenderlo fuori della partita con lui Madonna l'ha visto Tipo a Sono stati meno 50 metri ho iniziato a chiamarlo. No, no, no, no, no. Sì, sì, sono girati tutti. No, è vero, vero che <ride> fa così. Sono girati tutti a guardare, e pensavo che gli stessi facendo chissà cosa. E invece ero perché chiamava Paolo. Amore. Paolo sa un sacco a verlo così lontano. Ma adesso solo portarlo. In aereo? Sì. Può volare lui? Sì. Con me. Su, se ti devi prendere il biglietto a parte. Lo prendo perché sta con me, seduto, Cioè in mezzo alle gambe. Ah, a terra. Quindi vabbè, ovviamente non posso prendere... Ma in aereo? Emergenza. Sì, sì, in cabina. Ah. No, argo giù in stiva morirebbe ah. No, vabbè. Sto scendendo. Sì, sì, com'è, com'è come in cabina. E tipo una volta che vado giù solo quattro giorni, provo a portarlo. Dici? Piuttosto che due settimane? Sì, perché è troppo due settimane Ha mai viaggiato lui? No C'ho un po' d'ansia no. Due Uno, ok Vai L'ultimo Oh Gesù, grazie Però a portarlo al mare, capito? che lui non sta sul mare Sì no, da, casa, da casa di qua è al mare È la casa vostra lì Sì, sì, esatto, quello sì. dico Ah, okay. al mare. Non è mai stato lì. Come gli è una volta con me e mia mamma che siamo andati a Rivi Ci che due posti lì, ma non abbiamo potuto liberarlo Lì c'è una spiaggia per i cani Ma, allora, fuori stagione sono tutte libere ah, Ok Sono in stagione ai d'orari Forza, forza di tutti Vai, beh, 10 secondi 6 ah, sì. Boh, l'ho salvato, sa so mai? E... Ok, abbiamo gli ultimi 10 minuti. E rifacciamo l'emom <ride> Emom uguale a quello di prima. <coughs> Dai, sono 7 minuti. Dai, non è vero. 7 minuti, sto per partire. 3, 2, 1, via. Andiamo. Forza, forza ragazzi, dai, dai, non vogliamo. Eh? Dai, dai, dai, dai, dai. No, forza. vai, non perdiamo il ritmo. Non lo so che cosa ci sembra che Sette sia per fare. 7 minuti è benissimo. Ma che stiamo perdendo? 7 minuti, 7 minuti non sono neanche le 15.10. Sono le 15.09. Lo ricordi? Sì. 5 da una parte, 5 dall'altra, 5, 5. In 10, 9, 8, vai, <ride> sì, 5, 4, 3, 2, 1, vai, vai, vai, eh, che siamo belle fresche, eh, che cambio atletico, infatti ah. mi sono sfaccata mezzogine. <ride> attaccati ai polpacci i cani sì, dal cioè? male che ho come mai? eh hey, come mai mi sono saltato più uno? Più. ma no sono rimpesso due no, forse ne ho saltato più oh, Quello in mezzo perché mi perdo Però 50 secondi è quello che impiego mancano cinque ah. dai che hai iniziato uomini e donne ah è finito beautiful. <sussurra> dai dai dai dai dai uh, tre, due, con me Uno, piego me 1 vai 2 3 vai 4 5 cambio subito via 1 2 sei con me sei con me 3 mollare, 4 5 andiamo e e giù 1 vai 1 2 2 1 2 3 andiamo 1 2 4 forza 1 2 5 giù via, uno, ah. due, su, e sei, dai, non mollare, stai con me, stai con me, l'ultimo, no, due, quattro, Eh sì. Vai. dai, dai, dai, dai, dai, dai, Sì. sì. sì. Brava. Sono tre! Giusto? Sono tre! Eh dai, dai, tre non è male! Dai! Vai! Yeah. <laughs> sul so, conto l'ultimo